Luce, la mia urgenza, ciò che rappresenta in questo secondo, diverso dagli altri, non scatta mai, sospeso nell'aria si muove gioca col tempo che passa, inconsapevole che il giorno, prima o poi dove anche lui scoccare, ma questo non conta, ciò che vuole non è vivere a lungo, ora lo vedo che balla sopra la mia testa, in realtà desidera morire, morire al momento giusto, per da vita ad un secondo e secondo che mi canzone alle spalle, ma senza cattiveria, anzi prezzoso come un faro, quanti secondi sono passati, infiniti, chi può contarli, eppure so che il mio tempo si nutre, non di miliardi di secondi che scoccano, ma di uno solo, che ancora deve scoccare, la mia urgenza.